A inizio la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2014-2015, il coro polietnico dell'Ateneo costituito da studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo dà il benvenuto agli ospiti eseguendo l'inno nazionale.